Il mio arresto è legato alla mia posizione contro il potere Mi sono ribellata contro il massacro che ha subito il mio popolo Per quello sono stata buttata dentro il carcere Nel carcere di Martin mi hanno dato gli strumenti necessari per dipingere A Diyarbakr invece niente Non mi hanno dato niente per dipingere perché pensavano che la pittura fosse un pericolo, quindi in questa ottica in cui il governo pensa che dipingere sia una minaccia mi ha molto stupito perché non ho mai pensato che questo governo fosse attento a questo discorso perché credo che sia un governo composto di persone molto ignoranti, incapaci quindi il fatto che abbiano pensato che la pittura sia una minaccia mi ha stupito molto Devo sottolineare una cosa che io dentro, in carcere, ho sviluppato nuove tecniche rispetto al mio stile che portavo avanti fuori dal carcere. Le conoscenze che ho fatto, i materiali che ho utilizzato dentro, mi hanno cambiato molto. Per cui posso dire che era una forma di resistenza dipingere dentro. Magari se avessi continuato a dipingere fuori, fuori dal carcere, non mi sarei potuta definire come una persona così forte, una persona che utilizza l'arte come una forma di resistenza. Ogni volta che dipingevo cercavano di sottrarmi questi quadri e cercavano di impedirmi di dipingere così sono diventata più testarda e quindi ogni volta che vedevo che loro cercavano di impedirmi di dipingere io producevo sempre di più distruggevano all'inizio i miei quadri come se fossero delle bombe dei pericoli enormi e quindi io producevo di più quindi ero convinta che per il sistema la pittura fosse una minaccia il fatto che non mi abbiano dato gli strumenti per dipingere è una cosa molto vergognosa per la storia di questo paese ma loro non si facevano problemi mi dicevano non ti diamo niente per dipingere tu non potrai dipingere dentro e finché non te la permettiamo questi quadri non usciranno fuori dal carcere sei sotto la nostra sorveglianza puoi dipingere solo se te la permettiamo noi io ero di fronte a un sistema carcerario di questo genere quindi la mia produzione era una produzione clandestina, nascosta, illegale. Io ho prodotto più di 300 lavori e li ho portati fuori tutti in modo nascosto. Loro non si sono accorti, li hanno nascosti. Ogni volta che venivano a fare controlli dentro la nostra cella, con le compagne facevamo in modo... Che i quadri rimanessero nascosti, quadri realizzati con i residui del cibo, e sulla, carta, sulla carta igienica, sulle magliette. Questa è una sorta di resistenza per me. Anche tutto questo lavoro è una performance, una performance collettiva. Loro cercano qualcosa, cercano di impedirti di fare qualcosa e tu resisti, pensano di controllarti totalmente le mura del carcere, invece tu resisti, produci, nonostante tutto quello che fanno loro, più di 300 quadri, tutto quello che ho prodotto avrebbe riempito più di 20, più di 30 gallerie d'arte, quindi una produzione massiccia. Io sono stata arrestata perché ho illustrato Nusaibin, ho pubblicato il, il diario di un bambino. Quindi anche perché dipingo sono stata arrestata. Io invece quando ero dentro ho fatto un quadro in cui parlavo di tutto quello che succedeva ad Afrin e sono riuscito a farlo, farlo uscire fuori. Questo fa, ci fa capire che dentro il carcere in modo collettivo abbiamo prodotto un quadro che parla di Afrin, mentre in quel periodo Fuori dal carcere la gente in piazza, su Afrin, non poteva parlare. In piazza le conferenze stampe venivano impedite. Noi invece dentro le detenute in carcere abbiamo prodotto un quadro su Afrin, sul massacro che era in atto ad Afrin e l'abbiamo fatto in modo collettivo in modo nascosto dentro le mura del, del carcere nonostante il filo spinato nonostante le guardie l'abbiamo fatto fuori fatto uscire fuori questo quadro loro mi avrebbero potuto beccare e mi avrebbero potuto condannare di nuovo per altri 6-7 anni magari loro non hanno saputo niente non si sono accorti di niente siamo riusciti a produrre e far uscire questo quadro. Io credo che quando ero dentro era molto importante la solidarietà internazionale che ho ricevuto, non solo per me, ma per tutti i detenuti che sono in carcere. Più di 100 giornalisti in carcere sono. Sono tutti arrestati in modo ingiusto, attivisti per salvaguardare i diritti umani. Tante persone sono in carcere, oggi come oggi in Turchia, devono ricevere sempre di più questo messaggio di solidarietà internazionale. Io quando ero dentro, all'inizio non ero una persona così determinata, così convinta. È vero che ho lavorato come giornalista per difendere i diritti di tutte le minoranze in Turchia, anche dei curdi per la rivendicazione dei diritti civili per le donne ma comunque prima di entrare in carcere non ero così forte io credo che in certi momenti della vita ci siano dei momenti di interruzione nei momenti in cui dobbiamo cambiare io quando sono entrata dentro mi sono detto Zera, ci sei o no? e la solidarietà internazionale che ho ricevuto il sostegno internazionale che ho ricevuto mi ha fatto capire che devo continuare devo lottare devo resistere devo produrre di più perché la gente mi apprezzava la gente mi scriveva delle lettere, mi diceva, continua, grazie a te abbiamo scoperto tutto quello che succede lì. Ovviamente sono stata in una cella dove c'erano delle detenute politiche, quindi sono cresciuta. Però con la soldata internazionale ho imparato di più, sono cresciuta, sono sempre più convinta che questo... Mi ha aiutato nel mio cammino. Quindi tutto quello che ha scritto la gente da fuori, le lettere che mi sono arrivate, mi hanno convinto sempre di più. Mi hanno aiutato a stare in piedi e capire che la mia lotta è internazionale.